Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni e bentornati soprattutto alla rubrica che ho dedicato, rubrica chiamiamola così, al Modern Electric Base di Giacomo, o meglio, allo studio all'approfondimento di questa grande risorsa che ci ha lasciato il nostro mito. Eh, che è la famosa intervista, video intervista con Jerry Gemmoth dell'85, più o meno, eh, in cui Giacomo eh, racconta un po' tutta la storia eh, di, di come si è avvicinato alla musica, di come avvicinato poi a basso, eccetera, eccetera. E, um, ho fatto questa rubrica in seguito, come avevo detto l'altro video, a richieste di amici bassisti, ehm, che eh, effettivamente eh, concordo. L'ottimo, grande lavoro Jerry Jemot di, di trascrizione di tutto quello che è stato fatto da già con questa intervista è eh, leggermente incompleto, o meglio, ci sono alcuni... Uh, alcuni elementi che uh, giustamente Jerry uh, ha uh, evitato di inserire nel, nel, nel libro, diciamo, allegato nel, nel, nel cartaceo, allegato al video, uh, niente da uh, ovviamente da, da criticare all'immenso lavoro di, di questo grande bassista. Che vi consiglio di andare a ascoltare, eh, ha suonato per lo più quale tra Frank, ma ha registrato eh, tra le linee di basso più eh, importanti, più famose della scena funk, eh, randy eccetera, tant'è che Giacomo era un suo fan proprio. Chiusa parentesi, eh, il, secondo, quindi, il secondo video che dedico eh, a questo argomento è il secondo eh, passaggio, secondo elemento che Giacomo eh, dice a Jenny, quando, se non ricordo male parla delle musiche, dei generi musicali che lo hanno influenzato maggiormente, ovvero il passava la da radio eh, dalle sue parti eh, quando era un ragazzo, Florida, eh, ovvero il funk eh, ovviamente lui è stato influenzato da moltissimi generi musicali però qui parla il funk del funk che credo fine anni 60 se non ricordo male e eh, cita un brano di Wilson Pickett <ride> mi veniva il nome Funky Broadway eh, un brano eh, simpaticissimo un brano con un groove pazzesco costruito interamente intorno a questo groove questa linea di basso che è già appunto eh, suona nel video e, e che Giacomo ha suonato anche eh, in, in molti suoi concerti eh, uno tra tutti il famoso concerto, il famoso live con il Wetter Report in Germania eh, quando lui fa i suoi famosi soli con la loop sotto eh, il concerto quello che trovate se scrivete Wetter Report live uno serie primi un su youtube, live in Offenberg, Germania, 78, e, quando Giacomo appunto con la loop fa una citazione a questa linea eh, di basso, vediamo se vi viene in mente... <SILENCIO> Eh, cosa ci, quali spunti ci dà questo eh, riferimento eh, di Giacomo? Innanzitutto, appunto, quello di andarsi a ascoltare tutto quel funk che anch'io, pur essendo appassionato del genere, ho eh, scoperto un po' tardi, un po' in su con, con gli anni perché è appunto un funk diciamo chiamiamolo primordiale. Siamo appunto negli anni '60 e iniziavano questa band fare questo tipo di musica che per me è meravigliosa soprattutto perché il basso ha un ruolo veramente ragazzi fondamentale quindi ci vuole un groove ci vuole innanzitutto un ascolto eh, mirato quindi ampliare un po' i nostri, nostri ascolti i nostri orizzonti e poi per suonarlo ci vuole un groove quindi un timing eh, perfetti andiamo al brano in questione, questo è eh, Funk Broadway, ehm, che appunto eh, praticamente interamente eh, ruota, in, ruota tutto intorno a questo riff di basso che è costruito su un accordo per lo più eh, di dominante, un mi classico, il Funk. Eh, allora, la prima cosa da fare, o meglio, la prima cosa che faccio io. Quando ho individuato l'accordo o gli accordi principali del riff, vado a studiare o a ripassare eh, l'arpeggi su tutta la tastiera. Ricordate, che per chi ha visto le mie lezioni precedenti, è fondamentale conoscere arpeggi e scale in tutto il manico, in tutta la nostra tastiera, in tutti i range e soprattutto sia ho messo il verticale che è orizzontale quindi abbiamo mi settima mi settima è composto a tonica terza maggiore quinta e settima minore quindi un accordo maggiore con la settima minore io lo posso suonare qui posso anche suonarlo così pure tutto in orizzontale Ma soprattutto posso suonarlo su più ottave variando l'ordine delle note quindi voicing rivolti eccetera eccetera per chi magari su questo aspetto è un pochino indietro può andare a qualche lezione eh, fa qualche lezione fa dove appunto spesso ho affrontato l'argomento comunque studiare l'arpeggio su tutta la tastiera e eh, dopodiché le scale che si possono associare a questo tipo di accordo qui vi rimando al corso di armonia comunque alle lezioni eh, dedicate alla parte armonica su un accordo di dominante che in questo caso è il beto mi settimo si può suonare la scala cosiddetta miso quindi eh, una scala maggiore, con la settima minore. Anche in questo caso me la studio su tutta la tastiera. modo pure creando delle le... patte pure per terzi eccetera eccetera eccetera milioni di modi importante studiarle su tutto eh, su tutta la tastiera del nostro strumento eh, altro elemento e qui mi riallaccio al groove in questione riff in questione è quello che su un accordo di settima specialmente accordo maggiore con settima minore si può suonare o meglio si suona molto spesso con un cliché proprio la terza minore mi direte su un accordo maggiore la terza minore ti rispondo sì ci sta bene in determinati casi in determinati stili musicali ehm, di conseguenza, io posso suonare ad esempio sia la pentatonica maggiore Mi. Mi raccomando: sia la pentatonica maggiore Mi. su tutta la tastiera sia quella minore solo scarto maggiore ci sono terza. e questo è quello che succede anche in questo riff andiamo a vedere molto lentamente, si parte da un re diesis legato al Mi, quindi alla tonica. Vedete, poi io lo prendo qui perché mi piace più la sonorità. Altro elemento, se lo suono in una certa porzione tastiera avrà un sound, in un'altra eh, avrà un suono completamente diverso le note sono le stesse ma il, eh, il sound è diverso quindi io lo preferisco qui quindi, tonica primo, il primo passaggio sono questi ottavo e sedicesimi quindi, mi, mi, mi, mi. Ottav quindi tonica diciamo e la settima minore anzi è naturale quindi la quinta normalissima detta anche quinta giusta quarta, ma, quarta mamma mia cosa ho so detto quarta giusta scusa la naturale e qui si arriva alla nota caratteristica del che vi dicevo prima, terza minore sentite sì, terzo minore sol naturale ma funziona perché appunto è un accordo di dominante questo è il primo step chiamiamola prima battuta diciamo anche se la battuta finisce su, su mene comunque studiatelo un pezzettino alla volta nelle dita eh, la, la precisione delle note eh, non proseguite oltre, questo è un consiglio quindi, quindi. siamo arrivati alla tonica quindi all'ottava sotto mi Mi, fa diesis quindi a seconda maggiore mi sol diesis questa volta suona terzo maggiore Stizia com'è anche musicale proprio questa linea, com'è cantabile. Poi c'è un elemento, eh, diciamo l'elemento finale che riporta l'ottava sopra, che è un, un legato tra la quinta e la sesta maggiore, si sì, naturale do diesis, che eh, per chi ha studiato in Linea di gioco, anche questo è un suo cliché, chiamiamolo così, suonare la sesta su questo tipo di accordi fatto moltissime volte, classico esempio, passiamo un attimo in Preparato anche una base per poter suonare il groove senza il basso sotto, quindi se volete studiare il brano c'è cioè una piccola backing tracks track, track eh, per poter appunto sperimentare e studiare senza il basso originale sotto. Quindi se eh, state apprezzando questa ho io, rubrica dedicata, a questo argomento mettetemi un mi piace o comunque un commentino, qualsiasi cosa che mi faccia capire che sono apprezzate questi, questi tipi di, di lezioni. E il riassunto, diciamo, di, di, di oggi: gli spunti sono quindi l'ascolto di quel tipo di funk eh, chiamato anni 60, comunque intorno Fine 60, inizio 70, quindi a scoperto di tutto quel mondo lì musicale. Eh, come eh, studiare eh, arpeggi e scale su tutta la tastiera? Quindi individuare l'armonia del riff in questione, del solo che dobbiamo studiare. E prima di studiare proprio la parte di basso, andarsi a vedere gli arpeggi le no, e le scale. Possiamo associarci. Su tutta la tastiera, e poi, quando si studia un, un groove, un passaggio, una linea, qualsiasi cosa, consiglio quello di prendere pezzettini piccoli eh, alla volta e farli al loop finché non li abbiamo proprio interiorizzati alla grande. Io vado avanti, quindi eh, nella prossima lezione vedremo un altro capitolo, diciamo così, del video di Giacomo. E... Niente, ci vediamo al prossimo video.